perché sono circa due ore e mezza di viaggio e per la prima volta da quando abbiamo abbandonato Carmish ci troviamo in collina in collina alta volevate vedere il, il parco ecco lo stiamo attraversando il parco dell'Arz perché per andare al castello lo attraversiamo siamo su un alto piano siamo su un alto piano, non ci posso credere, dopo 52 giorni, qualcosa sì, 52-53, un alto piano, siamo a tutti gli effetti in montagna, una montagna bassa, però ho cercato di capire a che altezza era il paese più alto, adesso stiamo ridiscendendo, ma mi sa che fino ad arrivare al castello, visto che proprio attraversiamo il parco, sarà un saliscendi di queste montagne che comunque sono, sono basse, eh? non so, saremo a 500 metri secondo me, non di più. La cosa bella è la strada, la strada è, a parte il manto stradale che è perfetto, ma poi è, è divertente. Dopo aver sorpassato il parco dell'Arz si, si scende, comunque poca roba eh, sulle montagne, non so neanche come fare a sciare sulle montagne, dopodiché eh, il paesaggio si fa piacevole perché si passa in mezzo a queste colline alte e quindi anche se sono in autostrada tutto sommato. Il paesaggio è, è carino, mi piace questa, questa regione qua. Non so se siamo ancora nella, Sassio, nella Sassonia Halt in Halt. Qua siamo proprio in centro, al centro della Germania. Vediamo un po' dove ci porta sta strada, queste rotaie. Ho oh, mollato il camper, dieci minuti di scarpinata e arrivo al castello. Intanto che mi faccio una passeggiata nel parco che è bellissimo: ci sono alberi secolari, bello, un gran bel parco. E il castello Lovenburg in realtà non è un castello medievale, è stato costruito nel tardo XVIII secolo, l'ultimo decennio del 1700 per volere di mi sembra Giacomo insomma non ci interessa per volere di chi ma è stato costruito proprio richiamando le, le particolarità dei, dei castelli medievali quindi anche le rovine io dalle foto che ho visto adesso poi comunque vedremo eh, sembra che si stia deteriorando degradando invece è stato costruito proprio con questo intento qua di farlo sembrare un castello vissuto. Il parco è lasciato proprio allo stato brado, eh? Molto bello. il castello è bello me lo aspettavo molto più grande devo essere sincero e è un castello farlocco dai adesso mi faccio una passeggiatina qua nel, nel parco che è veramente bello sopra in alto credo che si sia vista adesso magari se riesco da qua dal prato magari ve la riprendo c'è un credo un'abbazia non vado su perché è comunque è totalmente in ristrutturazione c'è una gru, c'è tutta una parte con tutte le, le impalcature. che comunque è molto verde molto verde c'è tutta la parte collinare che, da, che porta su al castello che è un gran bel parco merita la visita? Boh, se siete da queste parti sì se no anche no non è, non è un castello ma aspettavo, ripeto e beh, è carino, è particolare sembra... Sembra un castello delle fiabe dei, dei cartoni animati. Considerato che è abbastanza presto, sono le sei neanche e mezza, io inizio a fare un po' di trasferimento verso le parti di Francoforte. Sono altre due ore e mezza di viaggio, ne faccio un po'. Teoria, eh, dovrei fare non ho più l'acqua è vero non ho più l'acqua per lavare porco cane devo trovare una fontanella un posto dove quantomeno caricare la tanica bom, stiamo per prendere la puoi dormire, c'è il posto per dormire ma a parte quello è proprio vai lì a fare i picnic eh, fondamentalmente E okay, cosa facciamo oggi? Ah, andiamo a fare il picnic all'autogrill di Dusseldorf è incredibile prati, veramente eh? non sono proprio tutte gigantesche però la maggior buona parte sono veramente grandi e c'è questa prima volevo farla ripresa ma ormai è ero arrivato all'inizio non ce l'avrei fatta riprenderla tutta proprio perché dentro quell'area di servizio addirittura i camion i tir erano parcheggiati oltre la fine dell'area di servizio e dentro ce n'erano sicuramente più di 100 questo tratto dell'A7 che sto percorrendo è fantastico è un su e giù queste salite ripidissime discese altrettanto ripide e questi curvoni che poi è tutto in parabolica no cioè è sopraelevata la, la strada la parte interna è a un certo livello la parte esterna è sopraelevata quindi no. a percorrere ad alte velocità dovrebbe essere molto molto divertente ecco qua è giusto un'area un piccola arietta da di parcheggio, eh? questa non è, una, non è un autogrill ma guardate solo qua quanti ce n'è immaginatevi in un autogrill lungo il triplo di questo largo il doppio il triplo anche quanti camion può contenere di comunque 115 li ha già raggiunti è eh? in folle chiaramente tutte le discese si fanno in folle così quello che spendi in più nelle salite lo risparmi in discesa 117 record record 120 in questo momento E va ancora giù andiamo qua se va, qua qua è ancora più ripida Dai tigrotto che fa il record dai, 121... 122... Nuovo record, discesa mega ripida, 126, 127... Wow! Buongiorno, buongiorno amici amiche del pianeta. Ho dormito a Kaven non tanto perché volevo di guardare questa cittadina abbastanza grande, ma perché dovevo lavare i vestiti, erano rimaste due magliette e zero boxer. Avevo qualche mutanda, ma io volevo lasciato gay ben dopo aver fatto una bella laundry service un bel laundry service e adesso altro mega trasferimento noioso oltretutto ogni autostrada ha i suoi lavori in corso morale adesso ci stiamo trasferendo sulla valle del Reno la mitica valle del Reno Sono più camion che macchine. Io continuo a riprendere perché è imbarazzante. Oltretutto, tutti i camion che si trovano a destra sono praticamente adesso hanno iniziato a rimuoversi, ma sono fermi. Ed è una fila, avete visto, è, è infinita i tedeschi. Sono un po' imbranati a guidare Poi ci sono quelli che viaggiano di brutto eh, Perché ho trovato tanti che, che ho visto che ci che schiacciavano sul pedale Rallentano quando, quando possono non rallentare E poi è tutta colpa di sti cacchio di camion eh, Sono convinto che la colpa è dei camion Poi vedi ci sono i tonti perché veramente significa essere tonti Questo qua, quest'altro, fermi in fila dietro ai camion, Vabbè. gli regaleranno la benzina ah, o il gasolio. Mi faccio il, la Valle del Reno nel senso contrario, nel senso che al posto di partire da Magonza per arrivare a Coblenza, eh, parto da Coblenza e quindi da valle vado verso Monte perché è il Reno che nasce in Svizzera passa dalla Germania poi va nei Paesi Bassi in Olanda sfocia in Olanda se non ricordo male Io ho paura che oggi mi devo solo dedicare a trovare l'acqua perché non ho più acqua né per lavarmi né per lavare le stoviglie allora, sono a Koblenz e già mi sto stressando per, per il traffico. C'è di buono che qua c'è il diesel, a 1999, cioè 11, 1,999 euro. Adesso dovremmo arrivare al campeggio perché ho deciso di andare direttamente in un campeggio, non cercare niente spendo quello che devo spendere ma ho bisogno dell'acqua e poi di programmare l'ultima settimana bene cercando di capire bene tutto quello che, che devo fare senza perdere tempo guardate un po' le previsioni mi sa che casco male eh? ecco qua adesso cerchiamo di capire un po' la fazenda sta a vedere che mi dicono che non mi danno solo l'acqua devo dormire per forza qua eh? allora primo allucinante c'è il semaforo non so se si si si lo vedete sicuramente c'è il semaforo per entrare alla reception e per entrare l'uomo mascherato ho dovuto fare l'uomo mascherato no no no no, con, no, no lasciamo stare i commenti ma guardate le maschere ma io non lo so non ho, non ho più c'è di buono che parlando fuori la gente è tutta indignata per questa cosa i tedeschi il problema è che come al solito la mafia mafia internazionale decide tutto Vabbè, andiamo a cercare adesso. Cavolo, eh? Dove cavolo è? Dove vai dentro? Dove cacchi sei? Vai dentro. E dovrebbe essere qua. Sì, è qua. Che c'era. Ok. Buon. Ho fatto la pulizia. Ho approfittato ho fatto la pulizia di tutto l'interno del camper ho fatto ovviamente il pieno lavato tutte le cose che devo lavare ieri che non avevo più acqua mi sono fatto una mega doccia finalmente dopo 53 giorni una bella doccia con tutte le comodità però adesso io voglio vedere se trovo qualcuno che mi fa vedere dentro giusto per curiosità come sono queste botti i saw this kind of uh, structure, no? Mm -hmm. Where you can, I think, sleep, but mm -hmm. you can cook also inside. No, no, no. only sleep. Only can sleep. I can I watch inside? Yeah, you oh, thank you. <laughs> okay, see, there's a belletto matrimoniale, it's comfortable the, the mm -hmm. bed. And here are there's a divano, uh, there's a table, you can put the table, no? I, I think you can. Yeah, That's yeah, yeah, table. perfect, mm. perfect. I believe that you could uh, cook inside instead. No, no, no, uh, no, no it's not allowed. Uh, uh, uh. But anyway, it's nice? Yeah, really? Yeah. <laughs> really? Okay, thanks a lot. Well, we've seen, secondo me, we could fare a piccola cucina on a lato, and for tante, are for two sono, sono dei, delle botti da due quindi da una parte mangi con un tavolino dall'altra parte mettevi la cucinetta piccolina però sai se metti la cucina poi la gente non spende per andare al ristorante del campeggio eh. bon, adesso fatto tutto andiamo a trovarci un posticino dove dormire stanotte Ovviamente è saltato tutto il tempo, è brutto, continua a piovigginare e quindi niente, domani inizia la visita alla Valle del Reno. Qualcuno è interessato a venire a questo campeggio che si trova proprio sulle rive del Reno, Knaus Camping Park Koblenz. Ne cercate su internet all'indirizzo, ok? Voilà! Bene, sto uscendo per cena, faccio il tedesco alle sette neanche, sono le sette meno un quarto. Adesso mi faccio una passeggiatina qua per la strada una centrale, una delle strade del centro. Questo sarà il mio posto dove, dove mangerò. Eh, che lusso, <ride> lascio voglia di una porcata schifosa. sono tutte le vie centrali Poi sento un pifferaio magico Eccolo il pifferaio magico Ogni due per tre Vedete uno lì Uno lì avanti Ci sono i posa cenere per le sigarette in modo che la gente non è invogliata a buttarla per terra e, insomma, e infatti non ne vedi neanche una per terra allora questa, questa cena me la posso concedere prima perché è la prima cena che faccio fuori poi vabbè ho mangiato due volte il fish and chips ma sempre take away no no è vero in Danimarca la prima volta che l'ho mangiato mi sono seduto lì allo street food che era fantastico con tutti i divani quindi. In 53 giorni 13 54 giorni due uscite a cena <ride> c'è chi ride qua di fianco per le cose che dico senza capire niente <ride> dai aspettiamo sta pita qua è arrivata la pappa eccolo qua e adesso ci si strafoga non so se è una particolarità qua di coblenza coblenz ma cioè allucinante sono 80% ma non, non esagero 80% sono afghani, marocchini, pakistani incredibile incredibile È chiaro che la Germania accoglie un sacco di. come, come dissi a Garmisch-Partenkirche, accoglie un sacco di persone che arrivano, provengono dall'Oriente o dalla Nord Africa, e, ma, ma una percentuale così alta, adesso non so, magari è perché lì in centro. Faccio questa, questa, questa casetta con questo bel ritratto, adesso devo uscire dal bordello dell'asfalto e trovare un posto tranquillo, tranquillo.